Ciao ragazzi, oggi andiamo a vedere 10 domande strane, senza risposta a caso. Allora, prima domanda mh, la facciamo fra 5 secondi, ci devo pensare un secondo, metto in pausa il video. Ma perché su cioè, YouTube? Allora, a me è capitata una cosa, che su YouTube, io ho pubblicato, ho fatto molte live di Asphalt e che adesso mi si è disinstallato Asphalt perché non lo so perché, quindi lo sto reinstallando. E ne farò, anco, ne farò delle altre però prossimamente. però su YouTube ho fatto questa live di Asphalt e eh, mi dava come copyright il sottofondo musicale come di Asphalt. quindi la mia domanda è: ritornando sempre al tema, 10 domande strane a caso senza risposta, è ma ehm, quando uno gioca un videogioco l'audio del videogioco. Su YouTube rimane, diciamo, fa copyright, sempre tutto da copyright? O si può far aspettare su YouTube? Domanda impossibile a caso, però ragazzi, cioè, non è proprio, tanto è impossibile. Perché, cioè, se, se per esempio boh, la sapete, siete esperti avvocati eh, di internet. Eh, scrivete sotto nei commenti che voi. Boh che non ha risposto perché c'è tu giochi a un audio del gioco e registra su YouTube perché nessuno te lo vieta di registrare l'audio del gioco però è copyright quindi YouTube per favore dacci un aiuto che sennò qua veramente eh, non si sopravvive cioè beh, è troppo stanno perché boh. eh, questa è la prima domanda la seconda ci devo pensare. Quindi, mette in pausa il video. Seconda domanda strana. Ma perché? Sempre su YouTube. Oggi parliamo di YouTube, raga. E non c'è niente da fare. Ma perché su YouTube. Um, dicono tutti che ci sono. Tipo 4 milioni di contenuti nel 2015. E so, però. 4 milioni di contenuti. Ma sono troppo pochi. Cioè, ragazzi. Cioè, allora, io non capisco una cosa, scusate, questo non è in tema. Um... Però io non, cioè io non capisco una cosa, ma perché su YouTube, cioè, dicono uh, tutti... di.. Dicono tutti che ci sono tipo 4.000 contenuti, 10.000 contenuti, uh, 11.000 contenuti, 100 Cioè 100.000... 10 10 milioni 10 miliardi di persone che Stanno su youtube eppure nel mondo siamo 230.000 230 milioni eh, okay. Cioè 10 milioni che sono persone su youtube E poi quando diciamo non ti piace una serie di youtube Non hai niente da guardare Cioè, adesso mi è finita una serie che mi sto guardando io su youtube Ho tantissimo tempo libero e non ci sta un cavo su youtube mi sono fatto disney. No. Cioè, questo Critica su YouTube. Andiamo avanti. Che poi tra poco mi bannano Seconda domanda. No. Questa è la terza domanda. Strana. Mm. Poi, che questa cosa non c'entra con YouTube. C'entra con voi. Cioè, questa è una cosa vostra. Suonate nei commenti e fatelo. Voglio sapere. Se vi è mai capitato di um, di. Um, vi è mai capitato di dire che c'è una persona dice c'è poi un segreto e l'altro tizio non lo rispetta cioè lo dice a tutti gli altri vi è mai capitato questa cosa? Ehm... se sì, se no ditemi comunque ragazzi mi raccomando questa siamo la quarta vabbè raga possiamo cambiare il titolo possiamo diventare 5 diventare... domande strane 5 domande strane 5 ecco. domande strane e nessuno ci dà più fastidio eh, la quinta domanda strana è ehm, la quinta domanda strana è o oh, non ce l'ho in ah e poi un'altra domanda molto molto strana è sempre riferita al big dei, delle telecomunicazioni internazionali cioè no ragazzi scusate un attimo questa qua non è cioè questa qua è, no scusate no, scusate questa qua è veramente una domanda strana ma perché quando provo a fare cioè perché non mi fa cioè perché ogni volta che faccio una transazione fa una, fa una fonte e l'altra cioè fra tipo questa che vedete vedevo youtube una fonte e quest'altra un'altra quando faccio questa cosa mi si disattiva la registrazione perché cioè raga perché veramente io non ho parole però quindi cioè boh, raga aiuto ff4 e... allora e... Raga, che, che vi dico? Tutto bene? Come va? Tutto bene, spero. Spero che vi vada tutto bene a voi come va tutto me. E quindi, 10 boh, domande strane. E qual è la domanda strana che devo fare? Mi sono dimenticato. Ah, un'altra domanda strana è: Ma voi avete mai, mai eh, rubato un gesto alla, alla lavagna? Perché io, no, questo per i genitori non lo posso dire. Però, beh, idero Sotto nei commenti. E mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube. Sono tutto Gregorio. E ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao.